Allora, buonasera, ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e eh, vogliamo ripetere questa sera eh, le interviste che abbiamo fatto dei Gentleman, l'altra volta per chi ci segue ovviamente, questa sera abbiamo eh, selezionato e chiamato i eh, protagonisti della classe PRO che anche loro, insomma, ci stanno facendo vivere una storia veramente bellissima per questo campionato Formula 1 1991. Vi ricordo, organizzato da simdrivers.eu in collaborazione, stretta collaborazione con ASR Formula di Alessandro Michali insieme a SRC, che vedete qui eh, sopra il banner 3D Rap, il gruppo Renegade GS Racing di Davide di Lodovico e la NCS Italia. E eh, onestamente. Io sono particolarmente affezionato a queste due classi e eh, non poteva mancare l'appuntamento al praticamente alla vigilia dell'ultima gara che sarà sicuramente molto intensa in termini di emozioni, tante aspettative di questi piloti. E eh, come non presentarli? Allora, alla mia personale sinistra abbiamo Marco Siddi della Bravam Team. Ciao Marco, grande, grazie per aver, accett aver accettato l'invito. Alla mia destra il grande Andrea Zampini. Zampo, ciao Zampo! Ciao a tutti, ciao a tutti. Ciao a tutti. molto Buongiorno. pacato, mi piace. <ride> Sotto abbiamo il grande Maglio Liguori. Ciao Maglio! Buonasera a tutti. E, e poi il nostro Paolo Nucci che purtroppo per problemi tecnici non riesce a farsi vedere nella webcam. Ciao Paolo! Ciao. Allora, ragazzi, io sono veramente felice di avervi con me questa sera. Eh, come dicevo nella mia piccola intro, eh, un campionato proprio ricco di emozioni dall'inizio alla. Eh, fino adesso ci sono stati soprattutto per quanto riguarda il campionato piloti dei sali e escenti tra Andrea e Paolo Paolo rivelazione del campionato che è andato crescendo eh, Andrea sei una conferma anche se lo so che me l'hai detto prima di iniziare ti eri posizionato tra i primi tre quindi così te l'ho tagliata questa scusa tua eh, molto, sei uno dei, dei più attesi di questo campionato e la situazione attuale della classifica ti dà secondo a 4 punti da Paolo, d'accordo? Quindi rispieghiamo un attimino ai, eh, ai, nostri, eh, ai nostri ragazzi che ci seguono. Eh, utilizziamo la, ehm, la classifica Strongman, quindi eh, dall'inizio del campionato in base agli iscritti sono 28 punti totali assegnati per il primo, il secondo 27, 26, 25 eccetera eccetera. Quindi... Eh, anche pochi scarti di punti per essere recuperati Possono essere veramente difficili da eh, diciamo, chiudere il gap E eh, Andrea si trova con quattro punti da recuperare Su un certo Paolo Nucci Che comunque ha una certa continuità Poi ho fatto una specie di cosa statistica Per capire insieme e studiare insieme Però io caldo subito così Vorrei sapere da te Andrea A questo punto del campionato Con i risultati che hai avuto Qual è il, il rimpianto vista la classifica attuale che hai di questo campionato? Se c'è, allora, se, se c'è, rimpianto... se... ma maglio sorrido. Perché l'ha assistito in diretta di Discord. Il rimpianto <ride> nel post spa. Eh, ovviamente la gara di spa. La gara di spa. Que allora, quindi L'ultima l'ultima. Vabbè, eh... diciamo che le altre brutte gare che ho fatto, Istanbul e Barcellona, lì stavo ancora cercando di capire la macchina. Eh, da, da Istanbul avevo deciso: ok, ora devo essere più concreto, un pochino più concentrato. Infatti, ci stavo riuscendo fino a, a, agli eventi di, di, di, di spa. Allora, lo, lo attribuisci a eh, un Alessandro, Alessandro Forte Euforico? o oh, è un caso fortuito vai, puoi dire, tanto non, non... diciamo posso... che, che Alessandro è stato il mio Mark Marquez <ride> per cercare il gioco <ride> <prossimo Enzo ride> di qualche anno fa ok No, no vabbè, quello, quello è stato un incidente può capitare, purtroppo le, le modalità con cui è avvenuto quindi sai, incidente ai primi giri è proprio una di quelle cose che mi fa nervosire, poi Alessandro lo sa che io ai primi giri sono abbastanza cauto, quindi poteva superarmi tranquillamente, mi ha centrato, non l'ha fatto apposta, purtroppo con queste macchine se perdi la concentrazione poi è tutto in discesa, quindi lì mi sono innervosito, la macchina era danneggiata, quelli dietro stavano rimontando, è stata tutta un'escalation e poi vabbè, Lì il resto è stata a causa mia, gli, gli errori che si sono susseguiti, però ecco diciamo che Ero in controllo fino a quel momento, avevo fatto la pole position, quindi sapevo di poter fare un'ottima gara. perché cioè, hai, eri cosciente delle tue capacità, della tua velocità su, su Spa. Beh. Però, però allora, tu hai attribuito la, la colpa a Barcellona e Instabul, stavo cercando di capire la, eh, la macchina, però chi li ha, mi hai fatto secondo. Sì, è vero, è vero. hai fatto un gran risultato eh? Eh, sapendo che forte si è regirato al primo giro eccetera eccetera c'è stato un po' di casino anzi tanto casino nelle prime curve sei riuscito a districarti hai fatto un garone spettacolare Permetti? Io te, ti ho seguito un gran secondo posto poi sei andato in difficoltà a Barcellona e, e Istanbul come dicevi però la domanda è sei stato impegnato anche in un secondo campionato che eh, ti vedeva protagonista come, con le F Pro se non sbaglio non, non ha inciso anche quello, il fatto di dover scendere da una macchina completamente diversa da, dall'altra probabilmente e ha influito negativamente diciamo sulle tue performance sulle tue capacità forse, anche la stanchezza perché so che comunque quello era un campionato abbastanza difficile, se non sbaglio e se ho capito bene quel campionato comunque era impegnativo pensi che abbia influenzato? Sì, dico, sicuramente diciamo che ha influito nel warm up pre-gara comunque questa macchina però. Per raggiungere il limite devi avere comunque 20 minuti per, per cercare il limite, e ovviamente saltando giù da una macchina saltando sull'altra, no. ma guarda, però non, non ha influito particolarmente questa motivazione qua. Da Istanbul e Barcellona ricordati che sono subentrati i, i vari Mastrangelo, Battaglia, certo. compito, tutta gente la Chiesa ha iniziato a, a girare ah, bene, senti... sì, sì. però tu hai girato bene pure. Di, di, All, di... A, al, Mugello, al Mugello hai ottenuto un primo posto e poi ne discuteremo con Maglio. Poi a Monaco sì. comunque un ottimo quarto posto, anche se Mastrangelo lì è stato stratosferico, però comunque hai contenuto bene. Lungaro in, Ungaro in che fai una seconda posizione, poi Spa purtroppo direbbe sto nono posto che comunque riesce a compensare eh, diciamo quello che è successo. Sono solo quattro punti. Non è impossibile, devi eh, praticamente vincere con dando quattro posizioni proprio numeriche a Paolo. La tua strategia è Monza. Allora, so che tecnicamente mi dirai Fabri, vado primo e cerco di... di... lo so. Ma c'è qualcosa che a livello di team, e qui interpello anche Maglio, non dovete scoprire le carte, però pensate c'è l'esistenza di una strategia pensata tra di voi avete cercato di cosa, cosa andrete a ehm, dare come priorità il team perché vi ricordo che comunque avete ampio margine stiamo parlando di 27 punti sul team Brabham che si è comportato bene perché vi ricordo che siete i due team primo il team Tyrell, Tyrell dall'inizio del campionato fino alla fine fino a questo momento è Brabham che segue oppure vi concentrerete sul tuo risultato con il tuo massino napoletano Maglio dietro che cercherà di compensare su Paolo ad esempio io, sono, io faccio il giornalista ragazzi stasera faccio quello che vi romperà la scatola che cerca di tirarvi i, i vermi dal naso per avere più informazioni o semplicemente no facciamo la gara vediamo come va perché Maglio ricordiamo che matematicamente è ancora in lizza per poter vincere il campionato anche se i risultati che dovrebbero che ho fatto i conti è che Andrea dovresti arrivare quattordicesimo e Paolo dovrebbe arrivare diciottesimo e lui primo però matematicamente la vita non si sa mai quindi avete già studiato qualcosa non entrate nei dettagli però magari noi vogliamo sapere <ride> guarda ah, poi ma... lascio la parola a Maglio poi ti dico in tutto questo campionato io non ho mai chiesto la posizione a Maglio, Maglio non l'ha mai chiesto a me quindi quando ci siamo fatti passare era perché chi era davanti ha fatto passare quello dietro perché lo vedeva più veloce quindi anche per Monza, assolutamente quindi insomma, nessuna... chi, chi è un po più veloce. Va davanti, quindi nessuna strategia neanche per agevolare. Comunque tu sei lì davanti per quattro punti. Eh, no, neanche. Ma no, dai, alla fine, insomma, qua per divertirci. Quindi non voglio, cioè, non voglio sacrificare, purtroppo. Propo è stato una vittoria che avrebbe dovuto avere che non ha, quindi non è neanche giusto che chiedere posizioni, privare del podio, di chissà cosa perché alla fine siamo qua per divertirci, dai no, ma questo questo ci mancherebbe al di là del divertimento eh Andrea ragazzi io faccio una domanda perché è molto interessante anche a livello strategico dire vabbè dai Maglio sono secondo mi ho ancora quattro punti che fai mi... stai dietro me lo rallenti fai da tap cioè, succe... eh, c... da... <ride> no dico succede, succede nella realtà tra amici anche a livello di strategia eh, penso che sia una domanda legita non è nulla di eh. va bene ok quindi per Zampini no, facciamo e la io gara. se con Alessandro lo farei, ma con Paolo no. Co come? Se co <ride> <Io, ride> con Alessandro chiederai a Maglio se lo c'entra in pieno. Con... <ride> no, però, non dico c'entrare in pieno, però sai, mi metto davanti, lo, di lo disturbo, vabbè così. Maglio, dai, Andrea ha parlato, ma Maglio cosa ne pensa lui? Maglio. Io credo per fare una bella gara e, e poi solo la situazione in quel momento mi farà capire cosa fare però bisogna fare attenzione chiaramente che può essere molto rischioso e io citerei sinceramente arrivare terzi che sarebbe un buon risultato visto come erano partite le cose e quindi andare a rischiare così senza a pensarci mi sembra un po' azzardato se ci sono gli spazi più che altro perché eh, sono in tanti la, la pista ha le sue difficoltà se, se le cose si mettono secondo quello che spero e si può anche cercare di tenere la terza di provare a tenere la terza posizione sicuramente poi se ci sono le possibilità no, dargli una mano ma questo non vuol dire eh, fare il, il stop nella situazione no ma non è che parlavo ragazzi parlavo, no. no io parlavo, parlavo di una strategia eventualmente guarda mi metto dietro vai avanti tira cerco di non è che dicevo oh, bisogna sfondarlo, no, assolutamente, non, come dice Andrea, giustamente siamo qua per divertirci, ma un po' di strategia, come hanno fatto di Stasi e Todisco, eh, nei cambi anticipati di strategie, eccetera, che ha pagato bene, in questo senso qua, cioè con il buon senso, parlavo io, non... Il... No, non abbiamo fatto Borgiglione e Istanbul ci siamo girati tutti e due, Vabbè, sì. <ride> non... non lasciar sì, passare... Sì, me. sì, sì, no vabbè, comunque... D'accordo, quindi la gara, la gara come viene? Viene alla fine, quindi senza strategia viene, pianificata. Viene, viene, viene, viene. Va bene, allora, va bene. Ho sempre una domanda per Maglio. Allora, noi sappiamo che eh, la direzione di gara, io, ti abbiamo scippato una prima posizione al Mugello, se non sbaglio, no? Sì. Che si è eh, tradotta in una quinta posizione. Eh, però, eh, se io analizzo un attimino quello che è il tuo risultato, non è, non è proprio quello che diciamo condiziona quello che è il risultato finale eh, tuo attuale dei tuoi 159 punti <ride> perché se io vado a guardare eh, la media di, di posizione che hai è di 6,3 di posizione in realtà il tuo peggior piazzamento è l'undicesimo a Monaco dove il grande Marco Podda ti ha tenuto dietro è stata una lotta bellissima anche perché il circuito ovviamente offre la possibilità di poter chiudere bene e fai un ottimo piazzamento terza posizione a Spa d'accordo quindi in tutta questa storia che hai, tipo quinta posizione a Chiariami, ottavo a Barcellona, ottavo a Istanbul, quinto al Mugello per penalità, undicesimo a Monaco, quarta a Lungaro e terzo a Spa. Stessa domanda di, di Andrea, qual è il tuo rimpianto? Qual è il GP che rimpiangi di più? Perché in realtà al Mugello hai fatto tutto bene, stiamo parlando di tre tagli di fila, insomma una, un cavillo di, di regolamento, giusto? Ma qual è quindi la gara che rimpiangi di più? proprio Monaco perché <ride> sinceramente non avevo idea di, di dove poter arrivare, però chiaramente stando, stando un po' il tappo davanti, <ride> lui, e insomma, comunque si è difeso bene, aveva la sua velocità, però probabilmente sono stati parecchi giri, quindi magari 4-5 punti in più, non credo di, di, che sarei riuscito a fare molto di più, però per me 4-5 punti in più l'era il 3, perché sì. si trattava di parecchi giri. Il sì, è stata, una, è stata una gara molto impegnativa per tutti comunque Monaco, eh, quindi già il fatto di portarla a casa effettivamente, quindi quell'undicesimo posto eh, e su una gara tipica così comunque traduce quello che si è visto per praticamente per tutti, sono pochi casi eccezionali eh, che hanno confermato tipo Cosimo Mastrangelo che ha fatto proprio una gara a parte insieme ad Alessandro eh, Forte. Infatti, che per partiva ultimo Monte Carlo, eh? ah ecco, ah, è vero è vero, è vero, questo è anche vero che partiva ultimo però per lui io, la domanda è qual è, qual è mh, il rimpianto se tu parti ultimo, dico sono arrivato ad un dicesimo, ho fatto un gran garone, quindi probabilmente io avrei scelto un'altra cosa, però effettivamente il rimpianto perché avrebbe potuto guadagnare un po' più di punti e posizionarsi un po' lì davanti comunque va bene Monte Carlo per lui eh, dove comunque c'è stata una gran lotta con Marco ed è questa anche ehm, la storia che state raccontando voi quattro. Cioè la lotta tra Paolo e, e Andrea. La lotta per la prima posizione finale, e voi quattro proprio come, come, come squadra. E questo è molto molto interessante. Paolo, vengo a te subito. Allora il, il, tuo, il tuo rimpianto in, in, in questo campionato. Oh. Eh. La pura allora, oh, le squadre, <ride> no, è andato bene conca in tutte le gare la fine perché a Beh. parte non mi aspettavo che sta così avanti. Beh, oddio Beh. Eh. Hai fatto. Sei stato molto, molto. Con, hai avuto una buona continuità, nel senso che sì. il tuo peggior risultato è l'Ungaro ring con una sesta posizione, il resto fai quarto al Chiariami, quinto a Barcellona, secondo a Istanbul, quarto al Mugello, quinto a Monaco. Eh, Ungaro ring sesto, quindi peggior risultato, e poi fai primo a Spa, eh, gran, gran risultato. La tua media è 3,9. In termini di, di posizioni fai meglio di mezzo punto rispetto ad Andrea, che comunque quel, chi gli rovina la, la statistica è proprio Spa, e sono quei quattro punti che fanno la differenza. Quindi, cosa, cosa cambieresti in realtà? Nulla, perché sei primo. Uh, quattro, punti, uh, okay. quattro punti: sono se non sbaglio, è vero, ragazzi? Sì, sono quattro punti. Come, come i piloti pro, eh, eh gentlemen, ragazzi, a eh? quattro punti tra il primo e il secondo, quindi bellissima questa cosa, quindi molt, molto bene. Paolo, strategia di difesa a Monza nei confronti di Andrea, che è, si fa vedere pagato così, ragazzi, però secondo me starà bollendo perché deve, deve andare a Monza a dare tutto, ma Paolo come contenere un Andrea Zampini che sai benissimo che ha le, le capacità, è uno che attendiamo sempre, attendiamo i risultati da Andrea, da quando lo conosciamo, dall'Aston che ha dimostrato tantissimo, le lotte con eh, Mattia Crupi, Fabio Napolitano eccetera come lo contieni uno come Andrea? Eh, contieni, eh. Io, io devo qualificare il più vicino possibile poi ci sono almeno cinque piloti più veloci di me quindi devo approfittare di tutti gli errori e ma stare la... più vicino li... come ho fatto fino sì. adesso sì, ma tu, devi... <ride> ma tu devi marcare stretto solo Andrea in realtà qualsiasi eh... sia la posizione devi stare dietro di lui o non più lontano di quattro posizioni in realtà questo... ma Monza è particolare ad esempio io questo lo chiedo a tutti veramente a tutti la prima curva a Monza perché abbiamo fatto Chieliami, prima curva abbastanza morbida, Barcellona abbastanza veloce, fa in seconda terza, giusto? In Istanbul la stessa cosa, Mugello C'era San Donato, insomma c'è spazio eccetera, Monaco è un po' diverso, però sì, tutti si sono comportati bene perché eravamo tutti lì ragazzi, attenzione, Monaco come. un Garoni uguale, un gran curvone, Spa eh, anche se è stretta c'è molto spazio, ma Monza è particolare. Come la affrontate? Cioè, nella vostra te, cioè, cos'è che fate? Tipo, ma non eh, Marco non si vince la prima curva. Marco non si vince la prima curva. Maglio, tu, qual è la. Devo forzare la staccata. Di stare più tempi possibili sperando che anche gli altri la pensino uguale, e quindi questo è Marco e Maglio perché comunque hanno meno pressione in termini di campionato, cioè loro devono fare la loro parte a livello di, di team. Ma Andrea, ad esempio, Andrea qual è cioè, qual quali sono le tue sensazioni rispetto a una prima curva? C se parti in pole, vabbè, non, non, non rifletti, cerchi di fare la, la miglior partenza del mondo, ma. Se sei secondo o terzo, che fai? Prendi il rischio subito? Come fa cosa fai? Io non ho mai visto una gara a Monza senza incidenti alla prima cura. <ride> so già che tutte le raccomandazioni... Mi raccomando ragazzi, la prima cura, poi ci sono i ioni del primo giro che alla fine faranno un casino. Quindi... Allora... So, eh, bisogna essere fortunati: allora, eh, quindi sicuro. la fortuna per la fortuna, <ride> fortuna, no, parte 80% fortuna okay, e preferire... eh, sbagliato al momento sbagliato, li prendi allora a questo punto. La domanda è: preferisci partire interno, cioè, sì, eh, interno o esterno? Cioè, eh, rispetto a, alla curva? Ti preferisci ritrovarti la prima curva all'esterno o all'interno? Guarda, io Monza non è, non è uno dei circuiti che amo, quindi so già che partirò lì in mezzo al gruppo e vediamo quello che succede, poi forse all'esterno, no? perché tentano sempre di buttarsi sulla destra tutti, quindi okay, d'accordo. Poi lontano dei guai forse è meglio all'esterno. Sì. E poi costruire la gara piano piano e cercare di recuperare posizioni, ok, quindi Andrea punta sulla, anzi tutti puntate, Paolo tu invece? E tutto sta sulla partenza se va quella <ride> perché se... dipende dove Parte eh, se, se faccio... nel mezzo devi guardare avanti e dietro eh, è ma... sì. lì è complicata la storia io ho sempre perso due o tre posizioni in partenza quindi non lo so sì però se eh. poi le, le, le riguadagni con la, con la costanza è quello che è, che è importante in realtà la, la, la, la consistenza del, della gara abbiamo visto dei sorpassi bellissimi abbiamo e cioè, anche oltre alla perform performance pura eh, voglio dire, eh, la costanza con queste macchine qua paga tanto, no? anche la, la gestione della gomma. Se non sbaglio, voi piloti siete yeah. quelli che potete dirlo ancora meglio di me. In realtà questa domanda l'abbiamo già, già risposto Andrea, che non c'è mai stata, penso, strategia per quanto riguarda la priorità del pilota, eccetera. Chi è più veloce va, va avanti. Però eh, rigiro la, la stessa domanda a Marco e a, e a Paolo per il team Brabham. Avete avuto da subito, mai come avete gestito la gestione dei piloti la priorità, se c'è mai stata avete discusso di queste cose tra di voi o no no? mai, no no assolutamente mai Perché? io sto zitto quando corro in muto no Perché ma voglio di... allora, allora cambio un attimino no, prima. Ah, prima. Ca non cambio. Non Ca cambio un attimino la domanda come preparate le gare ragazzi? D'accordo? Cioè, come team, come la preparate? Intanto, vi preparate insieme, fate una strategia di gara insieme, eh, ad esempio, quando avete dei dubbi, ascolta, io provo questo e tu fai questo, fate una preparazione di gara oppure ognuno per cavoli suoi? Tipo il team Brabham, come fate? A ah, Spam abbiamo fatto un giorno insieme, però è stato il primo, mi sembra, sì, il primo. No, sì, una bella volta bella. insieme poi a volte ci, ci diamo qualche consiglio sul setup, su delle impostazioni della macchina così però non c'è una vera reale strategia studiata arrivare il più avanti possibile alla fine possibilmente senza girarsi ok, <ride> okay. Una quindi in realtà non c'è nulla di preparato, cioè quello che vediamo eh, in termini di risultati di quello che vediamo in pista non c'è nulla di preparato no, esce così no. D'accordo. E il team Tyrrell? Stessa cosa? Ma ah, guarda, stessa cosa anche perché Maglio è uno metodico che inizia a lavorare sul setup, a provare fin da subito. Io faccio la secchiata della sera prima. <ride> <ride> Quindi, no, vabbè, comunque condividiamo le, Ma... le nostre opinioni, però... Fondamentalmente abbiamo anche due stili di guida molto diversi, quindi ci siamo trovati bene al Mugello con lo stesso setup fondamentalmente, eh, un po' anche a Lungaro Ring, ma per esempio a Spava avevamo due setup completamente diversi, e lì, lo stile di guida anche quello. Cioè, fatemi capire ragazzi, cioè, non vi mettete d'accordo su nulla fate qualche setup, condividete eccetera eccetera e abbiamo questa continuità di posizionamento dei team Tyrell Brabham, primo e secondo con una cura millimetrica in termini di risultati perché se prendo la media ponderata Tyrell fa 47,3 e Brabant fa 43,4 stiamo parlando di un margine di 4 punti su 4 persone su, su una lista di 28 uh, punti Assegnati 28, 27, 26, ragazzi. cioè Mi stai dicendo, Fabri? È eh, una casualità? È realmente così? Cioè, è, è bellissima, sta cosa anche in termini matematici. Dire: oh, eh, Siamo talmente costanti, funzioniamo così e quindi. E, e, e, il lui è costantissimo, tantissimo, mi Giro. Almeno due volte a gara, eh. <ride> eh, sì, vabbè, sì. oh, ragazzi, io vi faccio i complimenti perché comunque. mi fa farlo due volte in meno degli altri, sì, è, è vero. vero, però, vero. Però, <ride> però, onestamente, a vedervi, cioè, sembra che. Eh, ci sia comunicazione nei box, o, guarda, che siamo. Eh, ma anche prima, una preparazione allora, guarda, potremmo. Siamo un po' in difficoltà, qui accontentiamoci di qua, di là, passa tu, passa là, In realtà, no, Quindi, sì, quello nel pregarsi, certo. Eh, pre pregare, però, pregare, in, cioè, in realtà, non vi volete sbottonare. Ho capito, però va bene, va bene se cominciano a parlare a dire qualsiasi cosa. Cioè, no, non c'è molta strategia, strategia da fare come, Andrea non scusami. Non c'è molta strategia da fare. Devi vedere la gara come inizia, in base a quello. E in base a quello ci. Non, avuto... non abbiamo proprio avuto modo di interfacciarci perché in entrambi i momenti della gara, quindi quando ero avanti io, e quando ero avanti Maglio, eravamo proprio in posizioni totalmente diverse, quindi aveva anche poco senso dirci le cose. Okay. ma io ero concentrato e ero incazzato <ride> ok d'accordo allora io vorrei cambiare un attimino abbiamo parlato un po' di strategia abbiamo parlato di numeri abbiamo cose che interessano eh, proprio per una questione di posizionarci sul campionato anche se manca una classifica ricordiamo quella degli awards dove è in testa questa volta per 0,1 Andrea, su Paolo eh, gli awards funzionano che in base alle posi ai, ai, posizioni guadagnate o perse si guadagna 0,15 per quando si guadagna e, e si perdono 0,15 quando si perdono e in base al posizionamento c'è un punto, mezzo punto eccetera eccetera. Eh, ne discutevamo prima di iniziare strategicamente anco, cioè matematicamente ancora non è nulla di chiuso ovviamente e eh, ci sono due ragazzi dei gentleman che potrebbero andare a dar fastidio ad Andrea e a Paolo eh, in particolare Marco Podda che ormai lui ha vinto come dicevo il premio Polman al quale gli rifacciamo i complimenti eh, potrebbe visto che non ha più niente da perdere decidere di partire ultimo per cercare di fare una scalata degli se riesce ad arrivare nelle prime posizioni quindi anche questa classifica a distanza è ancora aperta e c'è anche Massimo Girelli che è subito dietro con 8,25 punti circa 1.20 dietro di voi quindi molto interessante non andiamo a discutere di quello perché quello dipenderà unicamente da quello che sono i risultati quindi a livello di strategia c'è poco da fare e cercare di fare il meglio possibile e perdere meno posizioni Um, quindi vorrei andare più sul piano emozionale, ragazzi, e questo è più che altro la comunità dei Sim Drivers che ve lo chiede, ma di questo campionato che cosa vi emoziona di più? Marco? Che cosa vi emoziona di più? Sì. Eh, cioè cos'è che, fa... cioè, cos che ti fa posare il culo sulla, sulla postazione per venire a correre a questo campionato Formula 1 nel 1991? Intanto i compagni di campionato, che sono tutte persone che conosco, con le quali mi sono sempre trovato bene e con cui è un piacere guidare quando non ti tamponano. Vabbè, quello eh. Tutti. Eh. <ride> Ma <Non> è il pezzo ultimo. Non ce l'ho fatta Zampini. Citazione, citazione Zampini, possiamo <ride> Non ci siamo messi d'accordo. Vabbè. Quindi il piacere di correre con, con i compagni che... Con gente conosciuta, sì. Perfetto. Andrea? Ma guarda, proprio questo. Lo sai, Fabri, io partecipo a tanti campionati, però fondamentalmente sono tutti i nomi che leggi scritti, non, hanno, non riesci neanche a dargli un volo qua. Invece, sapendo con chi... Comunque, conoscendo tutti gli altri partecipanti, sai, poi partono gli sfottò e eh, ti sono arrivato davanti, quindi contribuisce a rendere tutto più, più, più ad aumentare la tensione poi vabbè, queste macchine che sono straveloci comunque contribuiscono a, a rendere tutto più piccante ecco rispetto ad altri campionati quindi sì, fondamentalmente la community e poi la tipologia di, di mod che, diciamo non, non ti fa dormire tranquillo <ride> si sì, è vero è vero è vero, quindi eh, con, eh, pensiero condiviso di Andrea è più la mod eh, per quanto riguarda eh, quindi di Marco eh, condiviso da Andrea. Eh, Maglio, tu cos'è che ti fa emozionare di questo campionato? Perché tu fai, sei uno, un gran ritorno comunque, giusto? Se, se, non, se non sbaglio, era da un po' che, che non correvi o sbaglio? Eh, e la fai stessi, <ride> non devo andare indietro parecchio <ride> No, adesso, effettivamente non... Uh... Andrea dice che fa un stato certo di gare, abituato, io personalmente posso, posso fare due o tre gare all'anno, quindi eh, sono stato, quando ho visto la pubblicità, diciamo, della, della, del campionato mi sono subito lanciato perché eh, praticamente prevedivo eh, le macchine, o magari portando manuale, frizione, Adesso qua non è proprio così, però con il tipo di GD auto, Formula 1 storiche eh, mi fanno vedere, Cioè c'è più, più goduria, eh, queste non avranno il cambio ad H, però eh, sono talmente difficili da usare, imprevedibili. Comunque le difficoltà eh, sono, ci sono rispetto a una macchina moderna. Ci sono altre difficoltà, però... Eh, Sicuramente sì, è stata la mod, eh, mi ha fatto subito precipitare. Per iscriverti? E, Va bene. Sì, amo in particolar modo queste, queste questa mod. D'accordo, ok, grazie. Per le difficoltà della mod c'è anche eh, il fatto che gli altri sono, sono bravi e navigati. E il simulatore per me comunque è stata praticamente una novità. E, quindi mettiamo insieme tutte queste difficoltà per me insomma sono ben contento di come sta andando bene bene ottimo Vabbè, sei terzo in classifica in questo momento stai sì, lottando sì. per la prima posizione per quanto riguarda il, il, il, il, il campionato team voglio dire insomma un ottimo risultato venendo da console da tanto tempo che non correvi voglio dire più di così caro maglio sì, sì. Esatto, esatto. Cioè ti manca, ti manca il campionato piloti, cioè, voglio dire... Non... Sicuramente anche la fortuna, poi tutti ce l'abbiamo avuta, poi come ho sentito anche da altri, eh, gara dopo gara c'è stato un miglioramento generale, eh, sono migliorato io ma mi sono migliorati anche gli altri. Sì, ma tutti, e tutti sì. effettivamente. E forse sì, quello che può fare la differenza a questo punto è un po' la fortuna, la schiantona. Perché, cioè, un livello sono cioè, abbastanza bilanciato vedremo a monza l'ultima quello che succederà e eh, è... vedremo comunque per coronare il vincitore paolo tu che cosa è che ti emoziona quindi perché paolo ci segue da, da un bel po adesso giusto paolo sì. Sì. Sì, sì. comunque tutte le cose che hanno detto loro e poi io non... non ho mai vinto la gara è stata la prima volta a spa e ah. Non lo so. Poi la moto l'aspettavamo da tempo, la. Questo è, campionato, e... è vero è vero è vero questo che lo aspettavamo da tanto e poi c'è l'esclusiva delle, delle macchine che non c'erano che adesso so, li ha rilasciate Alessandro ormai quindi il, la cosa che tutti hanno in comune eh, mi pare di oh. capire che insomma la comunità la compagnia eh. Eh, oltre alla mod eccetera questo fanno, contribuiscono eh, per voi a, a darvi quelle emozioni tali che vi fanno eh, stare seduti davanti al vostro simulatore eh, abbiamo fatto un bel giro abbiamo parlato di tante cose i... in realtà eh, c'è una domanda comunque che mi piacerebbe fare anche se più o meno avete detto tutto quello che pe pensate però eh, la vostra posizione oggi in classifica o al di là di, insomma, della classifica è quella che era nelle vostre aspettative sì. nel, eh, dei risultati all'inizio lo so Andrea che hai detto che è previsto un, una terza posizione però realmente quelle che sono eh, le vostre potenzialità che le conoscete soprattutto in base anche ai, ehm, ai vostri avversari con i quali vi siete misurati fino adesso rispecchia la vostra posizione eh, le vostre aspettative Marco ma io come obiettivo quando faccio i campionati spero sempre di arrivare in top 5 quindi attualmente non, ancora non ci siamo. Lo ero, invece a Spa è successo un disastro e quindi, e quindi sono un retrocesso di brutto, mi sa. Eh sì, sì quindi non, le, non, la tua posizione non rispecchia le, le, le tue aspettative. Andrea... Ma allora, no, intanto quella finisco nella top 3, era una sparata per dare sì. qualcuno si può scrivere, no? volevo anche ho... la <ride> sì. dichiarazione sensazionale quindi, no? che... sì, è stato stato... Ad, ad inizio campionato. E, allora, io queste macchine qua le conoscevo già da tempo. Quindi prima dell'inizio del campionato ero abbastanza tranquillo, no? Che, insomma, di, di poter far bene. Poi la nuova versione della mod mi ha lasciato molto spiazzato quindi alla prima, facendo le prove della prima gara a Chialami ho iniziato a dire forse l'ho sparato un po' troppo grosso quindi inizio campionato non avrei mai pensato di essere in lotta per il titolo e poi vabbè è stato una roller coaster questo campionato insomma un sacco di vicissitudini gente che è entrata, gente che è uscita quindi tanti piloti forti e... quindi secondo me io sono nella posizione migliore a cui potevo ambire perché Paolo già da adesso non ha fatto praticamente un errore io ne ho fatti tanti quindi è giusto che non, non sia primo ma potevo essere terzo Ma ciao la guffare no no no beh, tutto può succedere diciamo, fino ad adesso fino ad adesso <ride> <tutto, ride> l'ultima gara tutto può succedere non, non, lo, so, lo so bene che con queste macchine una roulette russa quindi... voglio andare dritti alla prima curva devo fare la ciccante Esatto, <ride> quindi vabbè ci, ci sta dai. quindi per te è giusto, però, io ho parlato delle proprie aspettative. Tu stai giustamente dici? E sta rispecchiando quelle che sono tutti i miei errori, eccetera. Ma le tue aspettative personali, cioè non pensi oggi? malgrado siano solo quattro punti che meriteresti rispetto a quelle che sono le tue capacità di essere... cioè, le tue aspettative non, non sarebbero il top veramente il primo cioè che sei tu no, che ti devi fare se inseguire guardi... se guardi la prestazione pura ci sono tanti piloti velocissimi Mastrangio, Forte, Chiesa e tutti in un modo o nell'altro hanno avuto qualche sfiga durante il corso del campionato e quindi eh, l'aspettativa sai potevo essere primo ma potevo essere anche quinto per questo ti dico sì. Ci sta, la top 3 era nelle aspettative di inizio campionato quindi... Ok, va bene Quindi rispecchia in realtà quelle che sono le tue sensazioni sì. Sono d'accordo effettivamente Su, vedi, un parametro che non, non avevo tenuto in conto Il fatto che Mastrangelo che subentra dopo Forte effettivamente che ha avuto parecchi problemi E comunque sappiamo che eh, Soprattutto sul giro veloce sa il fatto suo eh, Fa sì, effettivamente avrebbe anche lui sarebbe dovuto stare più in là Effettivamente sono d'accordo con te, con quanto dici effettivamente Andrea Maglio, tu? Ma io, io sono contento, alla fine eh, cioè, dalla classifica pre-campionato non avrei mai detto di poter essere in questa posizione quindi, quindi mm, è oltre quelle che sono le tue aspettative sì, sicuramente D'accordo, ok. Però guarda, io ti faccio i complimenti perché ti ripeto, cioè, dopo tanti anni e poi da console a PC arrivare terza eh, in classifica alla penultima di campionato, eh, voglio dire, bravo. Paolo, pure... sì. ah, scusa, scusa, vai, vai, Maglio, vai. Eh, sicuramente perché è la tipologia di modi che vi piace di più perché se no avrei fatto molta fatica. Eh, quello di Vito Coda diciamo dai. vabbè dai ci saranno altri campionati così vedremo con altre mod e altre, altre, altre macchine come ti comporti voglio dire perché ormai ti abbiamo adottato nella comunità quindi ci aspettiamo di vederti in altre competizioni vedremo fuori da una Formula 1 del 91 come ti comporti caro Maglio giusto vediamo vediamo il <ride> Siamo capaci, lo scopriremo. Dai, eh. sì, sì. voglio, dai, però per bene tutto. Va sì. Paolo. Tu, eh, non così avanti, sicuramente. Non così Perché avanti. Calcolan calcolando quando si erano iscritti tutti, c'erano Daniele, Andrea, Tommaso, Fabio, erano, non me li ricordo tutti, però sono tutti più veloci di me. E tu dove ti eri posizionato, in realtà? All'inizio pensavo. Di provare a entrare tipo in top 10, sesto, settimo, ottavo. Piano piano ti fai più aspettative, insomma, dipende come, va la, come vanno le prime gare. Eh, comunque va bene. Così. Comunque la tua costanza ha pagato eh, tantissimo. Andrea, eh... il tipo di punteggio che premia la costanza. Sì, credo. sì. Ma comunque lo cambieremo, eh. abbiamo delle idee per uh, togliere il, il, il, ad esempio il peggior risultato, doppio punteggio uh, all'ultima gara ad esempio una cosa del genere, gare bonus, vediamo abbiamo in mente un sacco di idee per cercare di migliorare questo e ci sono anche i suggerimenti di voi piloti che stiamo tenendo in conto e stiamo, eh, ci stiamo annotando eh, Io eh, penso che Potremmo chiuderla qua ragazzi perché veramente abbiamo fatto, abbiamo fatto il giro eh, in modo molto sintetico da parte di tutti, abbiamo parlato di tutto, di quelle che sono le vostre sensazioni, eh, del, dell'emozione eh, che procura ognuno di voi questo campionato, eh, si sente comunque un pochettino la tensione di quella che sarà l'ultima gara, ma anche questa eh, certa tranquillità di affrontare una gara come come viene e cercare di adattarsi a quella che sarà eh, la gara. Spero di interpretare bene il pensiero di, di tutti quanti. In ogni caso, eh, mi sta a cuore ringraziarvi di nuovo per aver accettato questo invito a un po'... Atipico perché normalmente le interviste si fanno dopo Prima si evita per una questione di scongiuri Perché non voglio dire, non voglio scoprirmi e eh, Voglio utilizzare il bon ton Soprattutto il nostro Andrea Zampini Che secondo me c'è i canini fuori Perché vuole recuperare quei quattro, quei quattro punti Ed è l'ultima domanda che faccio Andrea, pensi di poterli recuperare questi quattro punti? Non, um, nì, insomma, lo, lo strongman uh, non dipende da te, quindi io so già che Monza non è una delle mie piste favorite, poi vediamo, succede, succede, insomma. Però lo sai che se arrivi a pari merito, se arrivate a pari merito per caso, si premiano i, i primi posti e poi i migliori posizionamenti, sarà dura, rag... <ride> sarà veramente dura ragazzi, perché... Non la, non la sento così tesa perché in, in, insomma, per il titolo siamo rimasti io, Paolo e Maglio, quindi eh, se, se lo so che è una frase fatta, però se la dovesse vincere Paolo o Maglio sarei comunque contento per loro, non è che c'è l'avversario che detesti che dici eh, questo qua non lo devo far vincere a tutti i costi quindi, sì. eh, vada come già, però sì. Andrea io ve lo chiedo, cioè fatemi depositare comunque le corde vocali sul tavolo come al solito, perché <ride> noi qua cioè, voi non avete capito, l'hype è pazzesco, noi ci aspettiamo un garone come al solito io mi aspetto la gara eh, mostruosa di Marco che cercherà di andare a rompere le scatole a, a Maglio per cercare di prendere più punti per il Bram, anche se sono 27 punti che sono tanti, però suddivisi in quattro è fattibile la cosa io mi aspetto un Andrea Zampini che scappa via con Alessandro Forte in mezzo magari che ne so ci sarà Mastrangelo che verrà a rompere le scatole e c'è uno che potrebbe essere il maglio della situazione dove dovrà lottare sia con Marco che con Paolo Nucci, mi sto facendo dei film ma sono cose che possono succedere e che all'ultimo giro si gioca il campionato per uno e per un altro otto gare Pazzesche giocate all'ultimo giro cioè questo sarebbe veramente la storia infinita di questo campionato bellissima che insomma è stato già coronato dalle, da tante emozioni positive e negative come giustamente diceva eh, Andrea è stato veramente un roll coaster e perché non eh, sigillare il tutto con una, una gara di questo tipo qua e io avrei l'onore e il privilegio di poterla ra raccontare ragazzi sarebbe veramente al bacio. Con questo ragazzi rinnovo i miei ringraziamenti ai piloti questa sera presenti, vi ricordo ragazzi ho quattro punti da recuperare per Andrea Zampini per eh, andarsi a prendere il campionato piloti di un Paolo Nucci che è stato veramente spettacolare per quanto riguarda una consistenza su un campionato pazzesco realizzato con la sua prima vittoria coronato a Spa. Un certo Marco Sidi in lotta con un certo eh, Maglio Liguori che eh, lotteranno per il team, ricordiamo 27 punti da, da recuperare per la Brabham, sempre seconda in tutto il campionato, tira il primo in tutto il campionato e vi ricordiamo gli Awards 0,1%. Punto di differenza tra un certo Andrea Zampini e Paolo Nucci, con Marco Podda e Massimo Cirelli della categoria Gentleman che cercheranno di andare con delle strategie a recuperare il massimo di punti quindi signori se non avete impegni giorno 16 di dicembre e 17 dicembre categoria Gentleman e Pro la storia si racconta in questi giorni qua, i protagonisti ve li abbiamo presentati nello scorso video per i gentlemen e questa sera Marco Podda, Andrea Zampini, Maglio Cuori e Paolo Nucci, i protagonisti che ci racconteranno una storia fantastica a Monza per eh, suggellare, finire il campionato Formula 1 1991 by simdrivers.eu un'emozione che non termina questa sera ma bensì il 17 verso le 23.30 vedremo che cosa succederà Gra grazie ragazzi veramente a tutti per aver partecipato ricordatevi di lasciare un like un pollice in su per il canale che fa bene iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto attivate la campanellina come al solito da Fabris e i suoi amici una buona serata ciao